giorni eh, dal punto di vista dell'esperienza di movimento che stiamo costruendo e delle vertenze che abbiamo in campo, in campo nelle campagne, nelle aree rurali di questo paese. Eh, prima però eh, una, rispondendo alla sollecitazione di questa sezione di oggi pomeriggio che prova a fare un po' il punto su come le vertenze, i movimenti possano in qualche modo intrecciare, incrociare un ragionamento sul sud prima però una brevissima notazione io quando sono venuto qua ero molto scettico molto, ma, ma proprio molto, molto, molto lo confesso non mi aspettavo granché mi ero interrogato se venire o non venire e poi siccome questa è una delle famiglie ormai siamo tutti un po' poligami no? in qualche maniera abbiamo diverse famiglie è una delle mie famiglie di elezione sono venuto a trovare i compagni a vedere come sta la mia famiglia di elezione devo dire me ne vado eh, sorpreso piacevolmente sorpreso di questo livello di discussione che c'è non perché voglio fare riferimento a questo a punto non mi sembra un livello di discussione adeguato per fare cosa? Eh, ho sentito ragionare 5 Stelle, io la dico solo in un modo, c'è stata una fase in cui i movimenti, tanti in questo paese, hanno deciso di abdicare alla funzione della politica, eh, fonda, dando in qualche modo mandato in quella fase al Movimento 5 Stelle, che si è giovato di questo passaggio, non entro nel merito, io credo che si sia chiusa quella fase. E credo che adesso i movimenti, le vertenze, le istanze sociali debbano tornare a, a farsi direttamente politica. In... Io non lo so se questo è populismo o non lo è. Io so che ci serve una grande consonanza fra le azioni che facciamo, tantissime, è una fase ricchissima dal punto di vista delle iniziative sociali in campo e la politica. E noi abbiamo bisogno di rimettere in campo una vera azione di, sapete cosa c'è in Sud America che forse noi non ancora abbiamo imparato, a una pratica che si chiama pedagogia popolare, pedagogia delle lotte e cioè il fatto che mentre le lotte le facciamo e costruiamo i processi e i progetti li sappiamo trasmettere, costruire una relazione Dinamica con il processo sociale che le acquisisce. Fuori da questo non c'è nulla, nulla. Allora, detto questo, e ritrovandomi pienamente, diciamo, nell'impianto che a Paolo stamattina ci ha proposto, vi offro diciamo, la nostra esperienza. Il quadro della trasformazione. Una delle cose che, che, che colgo piacevolmente è che qui si sta ragionando della trasformazione. Troppe volte ho partecipato a incontri negli anni scorsi, sia online che, che de Visu, in cui eh, si celebrava la purezza della nostra capacità eh, di essere coerenti con la nostra storia. Il mondo è cambiato, il capitalismo ha vinto, lo stiamo dicendo tutti, ha cambiato il campo di gioco, ci ha scomposto e ha cambiato le regole. Se, eh, io avevo paura di venire qui a dover ridire di nuovo una cosa del genere, l'ho ascoltata nella stragrande maggioranza degli interventi. Guardate che osservata nelle campagne, nelle aree rurali di questo paese, come abbiamo fatto noi negli ultimi 25 anni, la trasformazione, ve la dico in tre parole, in tre parole. In 25 anni abbiamo perso la metà delle aziende produttive di questo paese. La metà. La metà. E in questo paese in 25 anni si è trasformato da un, 25 anni, da un grande luogo di produzione del cibo a una grande piattaforma commerciale nel mezzo del Mediterraneo in cui produrre, lavorare o che lo fai come perché sei un imprenditore o perché sei un bracciante non serve più a nulla. Perché in realtà i soldi dell'agroalimentare, il business sta nella commercializzazione e il made in Italy che cos'è? È tutto tutto costruito è ormai una grande operazione commerciale in cui i grandi marchi della nostra tradizione storica sono diventati brand della speculazione commerciale. Nella pasta c'è il grano italiano lo sapete non c'è più il grano italiano ma la pasta è made in Italy nella mozzarella il rischio è che fra poco avremo uno stracchino fatto con il latte di bufala prodotto industrialmente ovunque eh, convenga di più all'industria farlo potrei parlarvi dell'olio potrei parlarvi del vino potrei parlarvi dell'ortofrutta in questo passaggio di fase in cui il territorio non serve più le produzioni non servono più il cibo non è più quello della nostra storia, ma, ma tutto è merce e quel processo che dicevamo prima. Noi cosa, eh, che cosa, eh, che cos'altro è accaduto? È accaduta una cosa che sta accadendo sotto i nostri occhi: secondo tutti i dati, nei prossimi 30 anni la popolazione italiana si concentrerà per il 70 per cento nelle aree urbane e solo per il 30 per cento nelle aree rurali. I territori rurali saranno un grande vuoto, un grande spazio vuoto per farci cosa? Agribusiness, agroenergie, munnezza dappertutto, un luogo dove fondamentalmente i cittadini andranno una volta ogni sei mesi? pensando di incontrare magari il museo del territorio, gli elefanti che volano, i, i, eh, gli unicorni, i, i lupi, i cinghiali, bellissimi, tutte queste cose qua. Intanto la gente che ci sta nella merda e intanto perdiamo capacità in questo paese di avere una storia, una relazione, un'autonomia, una sovranità che ci viene dalla relazione con il territorio. Questa è la nostra storia. Noi oggi stiamo, abbiamo contrastato con mille vertenze in questi 25 anni. Oggi ce n'è una che è forse la più avanzata che abbiamo saputo costruire, che è questa roba che vedete qui, che è la battaglia che stiamo facendo per difendere un patrimonio, il patrimonio bufalino dell'area casertana. Di che parliamo? Di un giro d'affari di un miliardo duecentottanta milioni. Sì, eh, eh, parliamo di ehm, eh, un un territorio vocato che è una provincia, che è quella casertana, dove si fa il 60% del latte del, eh, di bufala per fare la mozzarella, e di tre grandi nemici con cui gli allevatori di quel territorio devono fare i conti. Il primo, eh, il primo sono gli industriali del latte che hanno l'obiettivo di sfondare l'area DOP per produrre la mozzarella di bufala industrialmente ovunque convenga di più. Il secondo sono gli industriali della carne, e vi invito ad andarvi a vedere le cose che stiamo denunciando, pazzesco pazzesco pazzesco padron cremonini si sta fottendo un intero patrimonio un pozzo di soldi grazie ai cadò della politica il primo gliel'ha fatto uno che si chiamava pecora roscanio i maggiori gliel'hanno fatti tutti quelli del centro guardate non abbiate, non abbiate dubbi su tutto questo eh? Eh, non abbiate dubbi e, e il terzo è un apparato burocratico fatto di organizzazioni professionali col diretti CIA con Agricoltura, apparato Istituto Zooprofilattico Mediterraneo, ASL, regione che sulla pelle di chi sta lavorando, producendo, distribuendo si stanno fottendo un pozzo di soldi un mare di denaro pubblico che invece di andare a tutelare questo nostro patrimonio, in realtà lo stanno regalando definitivamente all'industria della speculazione. Allora noi che dobbiamo fare? Noi dobbiamo reagire. Vi dico proprio i titoli per chiudere in un minuto di questa, di, questo, di questa cosa. Noi stiamo costruendo una grande vertenza in questo territorio partendo da quattro elementi di cui vi dico proprio i titoli che secondo me possono diventare una grande chiave per affrontare le cose. Primo, l'avvertenza non può mai essere corporativa, deve saper parlare degli interessi generali. Qui non c'è in ballo la, diciamo, lo scontro fra un interesse corto degli agricoltori e contro gli interessi di altri. C'è lì, quell'avvertenza sta diventando l'avvertenza per difendere terra di lavoro, per difendere quel territorio in particolare, per affermare i principi generali. Secondo, noi abbiamo saputo intercettare ci siamo riusciti forse siamo stati fortunati a intercettare i giovani allevatori di terza quarta generazione c'è un mondo fuori da noi voglio dirvelo c'è un mondo fuori da noi un mondo che non è ancora bruciato un mondo che non è ancora compromesso un mondo che non è ideologicamente preparato ma che che con la pedagogia della lotta può essere aiutato a crescere può ripensare la costruzione del proprio futuro il pezzo più avanzato di quella mobilitazione è fatto proprio dai giovani allevatori di terza quarta generazione che si tirano dietro il resto terzo abbiamo saputo siamo riusciti fortunatamente non so come a mettere insieme il pezzo di società e di impegno sociale in quel territorio, che negli anni ha fatto la scelta di essere alternativa alla consociazione. Lì c'è gente che la battaglia contro la camorra la fa sul serio, lì c'è gente, pezzi di sindacalismo e così via, che si sono ritrovati. Questo mondo cosa ha fatto? In chiusura, è l'invito che io faccio a tutti. Ha, si è posto il tema del potere, del potere stamattina Paolo mi ha molto convinto perché lui ha ragionato del potere non solo del progetto e quindi che cosa abbiamo detto ma perché sono anni che questa roba non si risolve risposta perché è stata tenuta dentro un luogo vi risparmio il tecnicismo che si chiama tavolo verde cioè il luogo dove le istituzioni autistiche quelle che abbiamo tutte imparato a conoscere, si scelgono gli interlocutori per farsi dire che va tutto bene, no? Quindi si scelgono col diretti CIA, Confagricoltura, Copacri, eh, eh, tutto il resto e se li scelgono accuratamente per dire che va tutto bene. Quindi il primo obiettivo della vertenza, qual è stata? L'autonomia, l'autonomia dell'avvertenza non solo del progetto, dell'avvertenza vertenza noi stiamo reggendo da un anno guardate <ride> è un anno di mobilitazioni centinaia di trattori nell'estate scioperi della fame inventando ora vedrete che sta per succedere da qui a dieci giorni eh, ci inventiamo ancora altro tutto questo sulla base di una scelta noi ci auto non c'è più la mediazione basta la esercitiamo direttamente Ora una cosa di questo tipo è lo slogan finale, funziona Noi funziona se passiamo una fase nuova. Non basterà, cara Adriana, cari voi, cari compagni tutti, non basterà a fare, la so non è un prodotto matematico, non è la somma delle cose, ci serve la politica ci serve perché non possiamo inventarci nel fare movimenti tutto il mondo in ogni vertenza in ogni vertenza deve essere leggibile il mondo ma non ci basta questa operazione abbiamo bisogno di una fase nuova in cui i movimenti assumono direttamente la direzione del processo politico di trasformazione